Il patto con Shanghai è stato abbastanza particolare, nel senso che è molto emozionante essere qui, eh, molto, molto caldo ovviamente, queste, queste 24 ore hanno dimostrato ciò che immaginavo, eh, però ovviamente è sempre molto bello arrivare in una città sconosciuta, eh, vedere ciò che non conosci, di cui tutti ti avevano parlato e sperimentarlo sulla tua pelle. È sempre molto... Strano in un primo momento, però ci si adatta anche abbastanza facilmente se si ha spirito di adattamento. Lo definirei strano perché non è assolutamente come te l'aspetti, è una città molto molto varia affascinante e veramente, da una parte mi sono sentita a casa, cioè mi sono sentita accolta, nonostante la diversità culturale del posto, mi sono sentita subito sicura a mio agio. È stato un impatto da wow, è stato un impatto da wow sia per proprio quello che, che si vede tutti i giorni camminando per strada, sia quello che, che poi è l'aspettativa per questa esperienza. Non è stato semplice, però già dopo qualche ora, diciamo che mi sono ambientata e ho cominciato ad apprezzare questa diversità, a vedere questa diversità come un motivo di crescita, come un motivo di davvero sperimentare qualcosa di nuovo e adattarmi a qualcosa di diverso. È stato agevolato dal fatto che siamo partiti in tanti e quindi si era già creata una piccola famiglia a Milano, quindi non è stato così straziante diciamo l'addio anche da casa. Poi i ragazzi di Forstars sono stati molto accoglienti e quindi ci siamo trovati subito bene. Sempre rimane la solita città carica d'energia.